Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007, siamo sono amico online. Siamo tornati su NSS, allora hanno aggiunto nuovi giochi. Quindi oggi giocheremo tutti e tre. Eh, tutti e tre, che cosa? Non tutti oggi ma. Uno solo. Cioè, oggi ovviamente. Oggi oggi registriamo però. Cioè, in questa ah, giornata nostra. Dovrebbe. Su non c'è. su Clu Clu Land oggi facciamo. Poi il Donkey Kong Junior e questo. No? Questo. Versan. Uh, The Lost Eros, oh mio dio. Ok, sì, abbiamo un bel po' di cose da fare qua. Va a quantarlo bastante. No, quelli non li facciamo, sono tutti stati. Sì, intendo, i uh, prossimi let's play che possiamo fare da qua. Eh sì. Kirby, Mario. No, Zero, quali non li va? Un altro Kirby? No, sono uguale. Mario Bros 2. Vabbè insomma, puoi vedere. So. Mm un attimo un attimo di pausa Eh sì, sto cercando non siamo più abituati allora lanciato agli albori del NES Clu Clu Land è un gioco unico nel suo genere pieno di azione e da ritmo frenetico prendi sì. il controllo di Bubbles eh. Bubbles e <ride> esplora ciascun livello usando le tue lunghe mani per aggrapparti ai pali e muoverti nella direzione che desideri per vincere dovrai esplorare l'intero labirinto e scoprire tutti gli ingotti d'oro che si nascondono al suo interno. Fai attenzione però, ai ricci di mare che incontri. Uh ricci di mare. Ho fame. Uh, che incontri nei, livelli, nei vari livelli sono appuntiti pericolosi. Buona fortuna. Per fortuna. Per fortuna anche tu potrai difenderti eliminandoli con una scarica elettrica. E la... Avanti. Puoi giocare a Clock e non è una modalità per un giocatore oppure divertirti con un amico e un paradendo giocatore. Ah, oh, ok. Guarda tipo il messaggio pubblici. questi sono i pali e da lì arrivano i mare quali sono? questi e con... ah con i con... botti d'oro sarebbero le monete di mare ti metti su sei quello rosso eh, e come, ah, come si fa a gabbare le monete non le puoi gabbare devi solo scoprire mm -hmm. questo dovrebbe essere un cuore sì. No, non è vero, non posso andare in mare, che muoio. Perché siamo in mare ora. Eh? Perché ora mi stai dicendo che siamo in mare? No, non siamo in mare. Non posso andare in mare. Non posso andare in mare, quello è il mare, da dove escono gli nemici? Non oh, credo, spero di no. Shut up! Sei davvero stupido. Ok è abbastanza difficile, diciamo, i controlli. Cioè, non, so vinto, così tanto, non sono così tanto intuitivi. Ho, no, ho vinto io. No, ho vinto io. no Ho vinto io? No, io. Ah, Qua ci sono due pops e stiamo più veloci. Come Continuiamo sono? finché non moriamo, visto che mi sa che sono infiniti i livelli. Cioè, fino okay. a 256. 255 Poi si ritorna qui eh. Alle origini Ok qua sono due controller Qua sono uh, no. Non mi serve A sembra tipo una faccia di un tizio che ha gli occhi a più Oh no I'm dead Si, sì, papà Nope I'm died. I died Devi sparare via quelli di nuovo oh, Che non posso oh, muovermi? Che non mi posso muovere? vabbè io non mi potevo muovere? lo so Che schifo che vuoi da me? fai schifo fai schifo e... uh, questi dovrebbero essere occhiali no è impossibile non mi guarda non mi muove ti muovi con. Sì che ti muovi con quella. No, ma penso. Mi sono morto io. Provo a muoverti io. Mi è buggata, no E no. Io posso solo spammare e sì. Boh! Allora, mi sono bloccato io. Non capisco! Ma quelli ci là sono quelli di Smash. Oh alleluia sono lì uh, probabilmente no invece sì sono per proprio... forza sono... no sono sì. anche io sì, sono morto ah no not forever e submarine poi ti fa canzone qui ho le mie San sono morto io. Sono morto quelli. No, ma non detto tutto tu. Eh, così mi pare. Dov'è l'ultima cosa che mi prendere? Scusa. Le ultime due sono Perfetto, Sono così. andato a morire io. No. Perfetto. Perfetto. Ok. Provo quello che volevo fare. Ok. Ho vinto io stavolta. No. No. Non lo okay, nessuno Facciamo un'altra? Oh vabbè, sì Ok Siamo a 6 minuti <ride> <ride> Poi viene Il video, il video che da inizio Sì, tutto. Oh no Ok, fine Per questo è un altro video Credo Go. Ok Non importa lo Spamma. Okay. Così sempre un cuore certo che cosa deve essere uh, alle parte volte parte di... può essere pure un cosa no. no. ma io ho nel mondo in... alle volte parte può parte pure parte. essere un come si chiama? no non può no. l'ho proibito mi sa una faccia pure no l'ho proibito è impossibile l'ho colpito oh distant un buon in cima comunque il gameplay è un po' stupido è brutto il modo in cui con cui puoi muoverti eh, Sì, un po' strano Ho vinto io questo uh, Sì <ride> uh, ah, no. Ho vinto io No, ho vinto io No, ho io, vinto io Io, ci ci sono io, io, io no, però, però ho vinto i punti I hate you Marco I hate you Non capisco che cos'è Cos'era la, la cosa di prima, prima. Cos'era? Niente a me sembra giusto mio riccio il cane mio riccio a me sembra tipo un cane, aiuto una specie come fai se un cane sono una specie un sono... o ci sono riccio se mi sì. cura. un cane o qualcosa di questo ma, io... ma mi fa la bua aiuto so. No, non è un orso. Mi sa che è un no, orso No, dai! Sto andando a uccidere il Mi sa che è un orso. Sì, con un occhio solo un punto non capisco ho io questo però, ha fatto un sacco di punti. Come? Ma comunque nel totale ho vinto io. Ma perché ho avuto pure è... un bonus. Ma se io ho fatto più punti, ma cosa? No. Mi devo ricordare di spammare io. Io non la che bello, posso scendere? Ho preso bom, ucciso Boom mio, oh. <laughs> ah, no! Niente non si può fare niente con quelle cose. Ancora il submarino. Yo. Yep. Subscribe marino. e via! Ah. Iscrivetevi marino! Aviso ah, tutti marino. Marina, iscrivetevi al mio marino. No, caro. in marina, il marino. Ah, in Quelli della marina. Quelli della marina americana. Senza ah, cioè, pensavo... che c'era pure di quella italiana. Io da piccolo pensavo che Marina che Marina, cioè che, che America e Inghilterra fossero la stessa cosa. Io pensavo che l'Europa fosse una città di Bari. Cioè una città che stesse dentro Bari, proprio. Una città dentro la città. Che cavolata. Almeno uno si può confondere perché parlano tutti l'inglese, America e Inghilterra. Cioè, no, in un... ma... io mi confondevo perché tutti parlavano del spin. Uh, sono al No, non sapevo che cos'era l'Europa. Beh, a quanto pare pure io. Ihm. I... Um, oh no, i Io de... anche, Io eh, anche, anche invece primo... che dire divano dicevo sul divano. Andiamo sul sul divano. Non sul divano, basta. Non lo Sul non so. sul divano. cosa <ride> <posso andare, posso ride> sul. Però ad <ride> andare in alto, mi sa so che ti teletrasporta. Sì, lo so. Quello che troviamo e anche nel. L'effetto la... Mario. Mario Bros. No, quello no. si chiama effetto Paco. Non hai messo il servizio sulla terra piazza. Boom! Uh, oh. uh, muori, muori, muori, muori, muori, muore. Servizio mori, in mori. camera. Non hai capito. Vai, fai qualcosa! No. Quanto inutile, sei lavora 1.100. 1000. Ah, è vero, abbiamo pure un tempo lì. Certo. E vai. scorri davvero velocissimo. Sì, hai zero vita quindi... si, mo's head yep you are oh questo uh è diventato oh, rosso uh si è tutto bloccato uh. ragazzi devi sparare uh. boom uh. uh è morto è morto ave signori e vince il grande Diamond X. papayus no iff guardate che differenza di punti si vede proprio convinto quindi sono, sono felice, vedo. Ah, quanti punti hai aumentato? Nessuno. Ok, quindi. Eh, finiamo qua. La sì, nella prossima parte di. Nsess. NSS. Che? Vai indietro. Ok. Vai meno di pausa. Non va. Non va. Come non va? Non va. Perché non, non va? Vabbè, comunque. Prossima faremo parte. Donkey Kong Junior! Che è praticamente. È... The Original! Uh, bello! Mm, sì. Ok, quindi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!